In questa lezione parleremo delle disequazioni di primo grado. Intanto cosa sono? Le disequazioni in generale sono delle espressioni in cui il simbolo compare in mezzo, quindi tutto e per tutto sono identiche visivamente alle equazioni. Dalle equazioni differisce il fatto che al posto dell'uguale troviamo uno di questi quattro simboli, quindi maggiore, maggiore uguale, minore, minore uguale. Ad esempio, 2x minore o uguale di 3 è una disequazione. In questo caso, disequazione di primo grado, perché la x compare al massimo con l'esponente 1. Qual è lo scopo delle disequazioni? Trovare una soluzione, una o più soluzioni, diciamo. Vi ricordo che cos'era una soluzione? Una soluzione è quel numero, quel valore, che messo al posto della x mi rende vera l'espressione. Quindi, nell'esempio precedente, 2x minore o uguale di 3, una soluzione potrebbe essere x uguale a 0. Perché? Se al posto di x ci mettiamo lo 0, otterremo 2 per 0 minore o uguale di 3, facciamo i calcoli membro a membro come nelle equazioni, quindi otteniamo 0 minore o uguale di 3, e questa è un'espressione vera. Perché è un'espressione vera? Perché nella retta dei numeri, Inseriamo lo 0 e il 3 e il simbolo di minore uguale indica stare a sinistra, l'uguale indica stare sopra. Quindi lo 0 domanda sta a sinistra o sopra il 3? Lo 0 sta a sinistra di 3, quindi questa espressione sarà sempre vera. Vediamo adesso quante soluzioni di una disequazione ci sono, quanti tipi di soluzione ricordiamoci quanti tipi di soluzioni c'erano per le equazioni per le equazioni si arrivava a tre tipi di soluzione primo tipo x uguale un numero un qualcosa, ad esempio x uguale 3 secondo tipo ad esempio non c'era più la x trovavamo 1 uguale a 0 e terzo tipo 0 uguale a 0 ora, in questi casi quante soluzioni abbiamo? In questo caso, primo caso, abbiamo una sola soluzione Nel secondo caso ci poniamo una domanda Ci chiediamo 1 è uguale a 0? La risposta è falso Quando la risposta è falso equivale a dire non esistono soluzioni Cioè 0 soluzioni Nel terzo caso ci poniamo una domanda 0 è uguale a 0? Vero, sempre vero Quindi infinite soluzioni come si andavano a scrivere queste soluzioni? Ecco, qui direttamente x uguale a 3 era la nostra soluzione. Qui, zero soluzioni, si andava a scrivere non esiste x appartenente ai reali, all'insieme dei numeri reali. Nel caso delle infinite soluzioni, devo scrivere per ogni x appartenente ai reali. E per le disequazioni, quante soluzioni abbiamo? Il primo tipo rimane più o meno simile cosa avremo? ad esempio x da una parte il simbolo, uno dei quattro simboli maggiore, minore, minore uguale o maggiore uguale e un numero da quest'altra parte ad esempio meno 1 il secondo e il terzo tipo delle equazioni si raggruppano perché? troveremo una disequazione senza x ma con dei numeri ad esempio 0 maggiore di 0 Mentre prima ragionavamo con i numeri se erano uguali, 1 uguale a 0 non è uguale quindi è falso, oppure 0 uguale a 0 sono uguali quindi è vero. In questo caso i numeri possono essere uguali o diversi, non importa, l'importante è il simbolo che sta in mezzo, cioè il simbolo di maggiore. In questo caso il simbolo di maggiore significa sta a destra. È come chiedersi lo 0 sta a destra dello 0? No. 0 non è maggiore di 0, lo 0 sta esattamente sopra lo 0. Quindi in questo caso la risposta sarà falsa. Nel caso in cui invece inseriamo l'uguale, maggiore o uguale a 0, questo maggiore o uguale significa sta a destra o sopra. 0 sta a destra o sopra lo 0? Sì, 0 sta esattamente sopra lo 0, quindi in questo caso sarà vera. Però anche se i numeri fossero diversi, ad esempio 2 maggiore di 1... L'importante non sono i numeri diversi, ma il simbolo che sta in mezzo. In questo caso ci chiediamo, il 2 sta a destra di 1? Sì, nella linea dei numeri, il 2 sta a destra di 1. Quindi in questo caso la risposta è vera. Se otteniamo dei numeri un po' più complicati, ad esempio meno un terzo minore di 5, e incominciamo ad andare in confusione, potremmo ragionare anche solo con i segni dei numeri. Perché? Perché meno un terzo è negativo quindi sta a sinistra dello 0. Qua abbiamo meno un terzo. 5 è positivo, quindi sta a destra dello 0. Qua vado a mettere il 5. E ci chiediamo, meno un terzo sta a sinistra di 5, meno un terzo sta a sinistra di 5, quindi la risposta è 0. Quindi interpretare i simboli di maggiore come stare a destra e minore come stare a sinistra. Quante soluzioni abbiamo in questi due casi? Nel caso di x maggiore di meno 1, andremo a rappresentarlo graficamente, quindi qua c'è lo 0, a sinistra dello 0 abbiamo meno 1, x maggiori di meno 1 sono le x che stanno a destra di meno 1, quindi partendo dal mio meno 1 vado a destra. Come simbolismo alcuni libri usano un cerchio vuoto per indicare che il meno 1 è escluso, quindi nel punto meno 1 con cerchio vuoto escludo il meno 1. Se noi guardiamo la quantità di soluzioni, vediamo che tutti i numeri a destra di meno 1 vanno bene questa è una semiretta la semiretta contiene infiniti numeri quindi in questo caso saranno infinite soluzioni 0 maggiore di 0 quindi se io rappresento la mia retta e mi chiedo se lo 0 sta a destra di 0 la mia risposta sarà falsa perché sta esattamente sopra quando la risposta è falsa come in precedenza avremo 0 soluzioni cioè non esiste x appartenente a ad r che mi rende vera la disequazione. Nel caso in cui 0 è maggiore o uguale di 0 ci chiediamo se lo 0 sta a destra o sopra lo 0, in questo caso l'uguale ci dà anche la condizione di star sopra e mi rende vera la disequazione. Quando è vero, come in precedenza, avremo infinite soluzioni, cioè per ogni x appartenente ad r. Nel caso quindi di 2 maggiore di 1, cioè 2 sta a destra di 1, la risposta sarà vero, quindi avremo infinite soluzioni per ogni x appartenente ad R. In questo caso meno un terzo minore di 5, dobbiamo utilizzare la nostra retta dei numeri, meno un terzo sta a sinistra di 5, quindi la risposta è vera e anche in questo caso avremo infinite soluzioni, cioè per ogni x appartenente ad R. Ora, mentre le infinite soluzioni del primo caso non sono tutte le x della retta dei numeri, ma sono una semiretta, quindi andremo a scrivere sempre x maggiore di meno 1 come soluzione, negli altri casi le infinite soluzioni sono tutta la retta dei numeri reali. Quindi questa è la differenza tra le infinità. Come faccio quindi a trovare le soluzioni di una disequazione? Si utilizzano le stesse tecniche che utilizzavamo per le equazioni l'unico accorgimento è questo da tenere sempre in mente quando moltiplico o divido per un numero negativo il segno della disequazione cambia vediamo un po' che significa questa cosa che vi ho appena detto facciamo un esempio quindi prima con una equazione e poi con la corrispettiva disequazione se io ho questa equazione, 2x uguale 4, come faccio a trovare la soluzione di questa equazione? Divido ambo i membri per 2, semplifico il 4 col 2 e fa 2. In questo caso la soluzione sarà x uguale 2. Nella corrispondente disequazione, 2x maggiore di 4, utilizziamo le stesse tecniche utilizzate nell'equazione. Cioè, l'idea è sempre di lasciare le x da un lato e i numeri dall'altro. Quindi per spostare questo 2 dall'altra parte dobbiamo dividere per 2. Attenzione, stiamo moltiplicando o dividendo, però questo numero non è negativo. Allora si fa esattamente come nell'equazione. Il 2 si semplifica col 2, il 4 si semplifica col 2 e viene fuori x maggiore di 2. Quindi cosa succede? Esattamente gli stessi passaggi che alle equazioni, però il segno rimane uguale. Quindi mentre prima avevamo il segno di uguale, qui il segno di maggiore rimane in mezzo. In questo caso x più 1 uguale 3, vogliamo portare il più 1 dall'altra parte, quindi cosa faremo? x uguale 3 meno 1, cioè x uguale 2. Nella corrispondente disequazione, ad esempio x più 1 minore uguale di 3, stesso identico ragionamento, vogliamo le x da una parte e i numeri dall'altra, quindi il più 1 lo dobbiamo portare dall'altra parte. Per portare il più 1 dall'altra parte, stiamo facendo una sottrazione, quindi meno 1 al primo membro e meno 1 al secondo membro. Quindi non stiamo utilizzando questo accorgimento perché non stiamo né moltiplicando né dividendo, ma utilizzando una sottrazione x minore uguale di 3 meno 1, x minore uguale di 2. Abbiamo visto quindi che in generale le disequazioni si fanno allo stesso modo delle equazioni, e non dovremmo avere nessuna difficoltà. Vediamo adesso. Quando interviene questa nuova regola, cioè di cambiare il segno della disequazione, vediamo che significa cambiare questo segno della disequazione. In questa equazione, 2x più 1 uguale 3x, vogliamo mandare il 3x da questa parte e il più 1 dall'altra parte. 2x meno 3x fa meno x, meno x uguale meno 1. Adesso cosa facciamo? Per cambiare il segno alla x, e quindi cambiare il segno anche alla 1, praticamente non stiamo facendo altro che dividere per meno 1, sia a sinistra che a destra. Dividendo per meno 1 ambo i membri cambiamo il segno della x e dell'1. Quindi il risultato sarà x uguale 1. Vediamo la corrispondente disequazione. 2x più 1 maggiore di 3x. Quindi l'idea è sempre mandare le x da una parte e i numeri dall'altra. Poi 2x meno 3x che fa meno x maggiore di meno 1. E adesso interviene la nuova regola, questa qui in questo passaggio vogliamo dividere per un numero negativo quindi cosa facciamo? dobbiamo riscrivere il passaggio perché? perché da questo lato divido per un numero negativo dall'altro lato divido per un numero negativo il segno della disequazione cambia qual è il segno della disequazione? il segno della disequazione è questo il maggiore cambia e diventerà minore quindi dobbiamo attuare un piccolo accorgimento. Quando andiamo a dividere per un numero negativo, dobbiamo riscrivere il passaggio, mentre prima non lo riscrivevamo, perché l'uguale si manteneva, e scrivendo il passaggio cambiamo il segno della disecuzione. Allo momento in poi procediamo come in precedenza nell'equazione, cioè meno col meno si semplifica e rimane x, meno col meno si semplifica e rimane 1. Però in questo caso la soluzione sarà x minore di 1. Vediamo un altro esempio. 3 quarti x meno x uguale 2 terzi. In questo caso sommiamo 3 quarti x e meno x, essendo una frazione 3 quarti meno 1, viene fuori 3 quarti meno 4 quarti. 3 meno 4 che fa meno 1 quarto x uguale 2 terzi. Qui per risolvere questa equazione andiamo a moltiplicare ambo i membri per l'inverso del numero che sta davanti alla x. L'inverso di meno un quarto è meno 4. Siamo attenti con le parentesi. Meno 4 per meno un quarto si semplificano sia il segno meno che il 4, quindi a sinistra rimane la x. A destra avremo meno 8 terzi. Nella corrispettiva disequazione cosa faremo? 3 quarti x meno x minore o uguale di 2 terzi. Quindi facciamo questa somma, 3 quarti x meno x, che farà sempre meno un quarto x minore uguale di due terzi E adesso per finire quindi per togliere questo un quarto e mandarlo dall'altra parte dobbiamo moltiplicare per meno 4 attenzione stiamo moltiplicando stavolta per un numero negativo quindi cosa dobbiamo fare riscrivere il passaggio cambiando di segno la disequazione quindi cosa è successo? dal minore uguale siamo passati al maggiore uguale Semplifichiamo come precedenza, x sarà maggiore o uguale di meno 8 terzi.